Ciao a tutti i fan e a tutti gli amici della pagina dell'Orto Dio è un po' che non ci sentiamo, lo so, scusate dovevamo fare la settima puntata del, del, del ciclo Cambia Vita dove vi volevo parlare della frutta invece della frutta ve ne parlerò prossimamente oggi vi racconterò che ne so salvato, Orto Dio, eccomi qua ho fatto un bruttissimo incidente con la mia macchina, a proposito, di, a proposito di investimenti intelligenti, avevamo parlato nei primi tre filmati di impianto solare termico, impianto fotovoltaico e auto elettrica e forse molti di voi si erano chiesti se l'auto elettrica fosse veramente un buon investimento o no, io ero sicuro che la mia prima auto elettrica fosse stata un buon investimento perché mi aveva fatto viaggiare per più di otto anni e questa seconda bah, lo sembrava ma non ero così sicuro perché l'avevo appena comprato, invece ho avuto la conferma perché mi ha salvato la vita. Quindi, sì, 9000 euro per pagarla sono stati tanti, ma cose della vita in confronto a 9000 euro. Mi ha salvato la vita questa cara macchinetta perché non stavo guidando io quando abbiamo fatto l'incidente, io stavo al posto del passeggero, il guidatore ha avuto un colpo di sonno e siamo andati addosso a un, un platano, a un platano grosso così, proprio dal mio lato proprio dal mio lato in genere addosso i platani grossi così si muore infatti la salaria lì due ci sono i platani che non c'è il guardrail, ci sono tutte croci e mazzi di fiori però oltre che noi avevamo le cinture gli airbag le ottime cinture d'airbag della macchina ci aveva avuto un altro culo pazzesco che le macchine elettriche hanno la ricarica automatica e questa macchina nello specifico aveva un freno motore fortissimo tutte le volte non dovevi frenare praticamente mai, per frenare bastava che lasciavi un po' l'acceleratore, perché se anche lo lasciavi tutto l'acceleratore frenava tantissimo. Quindi il momento che col colpo di sonno la persona ha lasciato il piede dall'acceleratore, la macchina da sola ha frenato tantissimo e quindi da non lo so, 70, 80, 90, quanto potevamo stare, l'impatto è stato a meno di 50, allora sarà stato a 40 e qualcosa allora e questo ci ha salvato la vita infatti non ci siamo proprio accartocciati addosso all'albero siamo rimbalzati dall'altra parte e per fortuna c'era il guardrail e la macchina ha subito chiamato i soccorsi da sola è partita la voce ma vi è successo qualcosa? avete bisogno di soccorsi? sono arrivati subito i pompieri eh, elettrica questa? mettiamola in sicurezza e niente, e mi sono salvato mi sono fratturato lo sterno devo stare a riposo un po' di giorni c ho avuto un colpo di frusta al collo di problemini un dolore alla mano al ginocchio qualche stupidaggine però sto bene sono vivo per un incidente dove sarei potuto morire grazie al freno motore di questa mitica macchinetta elettrica che ora non ve la faccio vedere com'è diventata però immaginate per che qui, la macchina non c'è più ecco no per dire questo era il cerchio eh per dire questo era il cerchio non vi faccio vedere il resto dell'impatto, se non vi spaventate, però io eccomi qua come un fringuello. E... Però anche se non parliamo della frutta, io volevo parlare anche oggi di qualcosa, non solo raccontare il mio episodio, e perché ero mancato, anche perché ho dato l'ennesimo esame all'università, ho dato un esame di economia dello sviluppo e volevo parlare di due concetti molto importanti, il capitale umano e il capitale sociale. Per chi conosce un po' Marx quando parlava di capitale, il capitale fisico era un po' le macchine da lavoro, i terreni, tutte le cose che avevano gli industriali, che avevano appunto i capitalisti, che a differenza dei proletari, che invece l'unica proprietà che aveva, erano i loro figli, e avevano del capitale, del capitale fisico. Oltre al capitale fisico sono stati sviluppati appunto in economia dei con, di concetti diversi, tipo il capitale umano. Il capitale umano sono le conoscenze che ognuno di noi ha, tutte le cose che abbiamo studiato, tutte le cose che abbiamo voluto studiare sia alle scuole, alle varie scuole di specializzazione, se le abbiamo fatte, o sul lavoro, tutte le volte che ci hanno fatto fare un corso di specializzazione, qualsiasi corso per migliorarsi sul lavoro, Beh ci sono tanti modi per studiare, avete visto che io mi faccio il corso per i funghi, poi magari un giorno farò il corso per diventare micologo, mm, si, può studiare, si può studiare in mille modi, c'è un sacco di gente che, un sacco di, che in un sacco di modi diversi impara lingue diverse, io adesso sempre per laurearmi dovrò imparare meglio l'inglese, imparare lo spagnolo e aumentare il proprio capitale umano eh, fa sì che mh, persone simili in simili condizioni a parità di altri fattori più è alto il tuo capitale umano più è facile che trovi dei lavori ben retribuiti se andrai a lavorare sotto padrone o che il tuo lavoro ti faccia guadagnare se farai dei lavori diciamo, da solo come, come libero professionista quindi aumentare il proprio capitale umano è importantissimo soprattutto in un paese dove, come l'Italia dove c'è dove per fortuna c'è la scuola pubblica, ma la scuola pubblica ha tante lacune. C'ha tante lacune e non solo. La scuola pubblica almeno a leggere e a scrivere te lo dovrebbe insegnare, ma tanta gente esce fuori dalla scuola che, che non ha seguito bene, non ha studiato bene, non sa nemmeno leggere e scrivere. Ecco, seguire la scuola bene, andare all'università, fare altre scuole, io mi sto laureando adesso, mi manca poco e mi laureo. Questa è una cosa importante perché un domani che c'è una laurea, un domani che conosci una lingua in più, è più facile che un'azienda ti assume, assume, è più facile che hai possibilità di crearti un nuovo lavoro, è più facile spo spostarti all'estero e cercare una nuova vita. Quindi una cosa importante appunto è sviluppare il proprio capitale umano, studiando, se hai delle scuole gratuite, dei corsi gratuiti, bene falli, se no spendi un po' anche i tuoi soldi, vedi, vedi come fai degli investimenti oculati perché investire su se stessi non è mai sbagliato, investire sul, sul, sul proprio apprendimento, sul proprio miglioramento, eh, giustamente un qualsiasi operaio qualificato viene pagato più di qualsiasi operaio meno qualificato o non qualificato, al mondo funziona così e ci si può specializzare su così tante cose, ci sono così tante cose interessanti, così tanti rami nel mondo, non solo lavorativi, che non sviluppare il proprio capitale umano è da stupidi, quindi studiate, fate corsi, informatevi, e parlate con altre persone e a proposito di parlare con altre persone vorrei, vorrei parlare del secondo concetto che è il concetto del capitale sociale ecco su quello anch'io penso che mi dovrei impegnare di più perché non ho un granché come capitale sociale <ride> il capitale sociale sarebbe la rete di relazioni che abbiamo le relazioni di persone che conosciamo anche la rete di amicizie la rete anche familiare volendo perché è ovvio che se io torno a casa e mi devo cucinare da solo avrò meno rendimento piuttosto che se torno a casa e c'è la mia compagna o il mio compagno o mia madre che mi ha già cucinato da mangiare eh, quindi la rete degli affetti, delle, delle persone che si conoscono lavorativamente eh, per chi studia diciamo, eh, accademicamente ti aiuta per qualsiasi lavoro devi fare senza arrivare al discorso, de, de la, mh, diciamo, <coughs> il discorso sbagliato che, che soprattutto in Italia c'è del, del, del far lavorare l'amico anche se non è capace, eh, non arriviamo a parlare di questo, però in generale ovviamente eh, io ho ciò che fa con le persone che conosco piuttosto che con le persone che non conosco, quindi più la tua rete di relazioni è grande più quando avrai bisogno di qualsiasi cosa e quando anche un tuo qualsiasi progetto sarà più facile mettere in mezzo altre persone se già conosci altre persone quindi un'altra cosa molto importante da sviluppare per l'appunto è il proprio capitale sociale e quindi le relazioni che si hanno stringere relazioni forti con varie persone e anche questo ha parità di fattori più una persona ha un forte capitale sociale, più sarà facile che renderà bene nell'ambito lavorativo e in generale avrà una vita più facile e più soddisfacente. Eh, questo concetto ho cercato di spiegarvelo in maniera abbastanza semplice. Lo... Era un concetto appunto dell'ultimo esame che ho dato, economia dello sviluppo, microeconomia e finanza etica. Si parlava proprio di capitale umano e capitale sociale. E perché sto studiando all'università per aumentare il mio capitale umano per aumentare il mio capitale umano così un domani sia se rimango all'ortodio sia se vado all'estero ho una laurea e una laurea vale qualcosa piuttosto di avere solo il diploma ad esempio io penso che vi saluto perché sennò questo filmato diventa troppo lungo la frutta e il resto ve lo farò vedere un altro giorno vi saluto su questo, su questo quasi tramonto e su questo bellissimo cespuglio di rosmarino appena fiorito, con cui preparo per gli ospiti che mi vengono a trovare le mie famose patate ripassate in padella, uno dei miei piatti più conosciuti. E niente! Sono ancora vivo, sono andato addosso a un platano e sono ancora vivo. Platano 0 Stefano 1. Vabbè, mo sto senza macchina perché è distrutta, spero di riuscire a alzare i soldi per rifarmela, se no probabilmente farò una colletta e vi metterò in mezzo a voi, vi chiederò un euro per uno, tanto cominciate ad essere tanti cari miei fan, e niente, vi saluto, buona serata, buone cose, alla prossima, peace and love.